Questa volta la tua di più. Allora, io credo che più facile. Aspetta, non è vero. Aè, si, si, si, si, si, Allora, questa mattina vediamo la segnalina di Dio, di Dio, di di più. di Dio. Allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, E allora, è allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, Gesù 2, 3, eh! 1, 2, questi punti 1, 2, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 4, La squadra verde no. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, squadra verde forza, 7, allora, siamo pronti? 1 No, eh, no, no, non, no, si no. Si bene, no, non ci siamo, non ci siamo Ricordiamo? Siamo 1, 2, 3! Ciao a Meglio Sì, sì ancora di più, fammi caricare uno Allora, 2000 punti, 2000 punti a Massimo Discretamente. discretamente allora cantiamo un po' forza Gesù che passando la Gesù che passando la propria via la tristezza, forza, forza. forza. forza. Oh, no. Bimbi facciamo un saluto che siamo in diretta sul canale del santuario. forza! Saludiamo, salutiamo, salutiamo! Se li facciamo di nuovo... Oh, Ale! E zika e zika e eh, Ale! E zika e zika e zika! A bassa, bassa, bassa! E Ale! Ale! Ale! Ragazzi, Non ci siamo, non ci siamo. Allora, vediamo a chi dare il primiato in classifica. Oh, a lei! E cica, cica, oh, E cica, cica, tonna! A bassa! E a lei! E a lei! E a E a a a a a a E a lei! a lei! a lei! a lei! a lei! a Forte, forte, forte, forte! Devo farvi voi dei balzi stamattina! Uno, due, tre! E su, via! Più forte! Uno, due, tre! E su, via! Diecimila punti, forza la squadra arancione! Vediamo le altre squadre. Uno, due, tre! forza facciamo ascoltare al comune di casa a la sigla del greco forza forza mani su forza mani al cielo forza forza mani su forza facciamo le mani cielo. forza forza mani su, forza vai, vai, vai, vai. chi la fa bene vediamo chi la fa bene forza vediamo chi la fa bene la conosco, forza, forza 2000 punti Vediamo un po' qui a sognare 2000 punti a sognare 2000 Forza! Un hey, mare, forza, vai sentire! Ehi, ehi, ehi! Ehi, ehi, a quest'ora stanno ancora dormendo eh? ti vogliamo svegliare? Sì. Sì, sì, sì, sì, sì ti dobbiamo svegliare allora, lo rifacciamo di nuovo svegliamo un po' con le persone che a quest'ora stanno dormendo siamo pronti? squadra rossa, anche voi che vi vedo evitando eh? i punti allora, pronti animatori anche voi? oh, ale e cicca, cicca tocca oh, e bassa, Non ci siamo, non ci siamo! ancora dormendo! Siamo pronti? Oh! Ale! E cica cica Cosa è successo? Che è successo? <ride> ok, allora animatori! Animatori, portate il cordonati qui davanti! Siamo fanno la preghiera e poi siamo... Prendiamoci qua! Animatori! Fermi. Animatori qui alla mia destra, venite qua, formiamo il cordone qua che dopo non dobbiamo andare Ragazzi, qui. Qua, qua, qua, qua, qua, mettiamoci qua. Don Antonio, sta so qua, sta so qua. Ok. Bimbi, forza sul marciapiede! Animatori, forza, facciamo salire i bambini sul marciapiede. Tutti sul marciapiede. Forza, forza. Tutti sul marciapiede. Guarda rossa, forza. Cercate di salire al piede. Ci siamo? Ci siamo? Quando sono saliti tutti. Bacco. Parlando. Sono saliti tutti. Ok. Allora bambini al mio tre cerchiamo di fare silenzio. Uno, due, tre. Eccoci. Allora siamo arrivati al confine con cui me dove abbiamo la statua della nostra mamma di Casandrino, la quale guarda verso il nostro paese per proteggerci e per vegliare su di noi. E allora iniziamo a fare un grande applauso alla Madonna. anche se il Vangelo per questa giornata non era previsto, ascoltiamo il Vangelo diciamo, del giorno nella festa di San Benedetto. Ascoltate tutti quanti dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro rispose a Gesù, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro, in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, nel mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Allora, bambini, voi credete che questa giornata bellissima è un dono che Dio ci ha fatto? Sì! o no? Sì. Siete sicuri? Sì! E allora noi dobbiamo dire di nuovo, Gesù ti amo e ti dico grazie. Al mio tre, Gesù ti amo e ti dico grazie. Uno, due, tre! Gesù ti amo e ti dico grazie! Ecco, questo è il cento per uno che Dio ci ha promesso, una giornata bellissima con le persone che amiamo, i nostri genitori, con gli animatori, la piscina che faremo dopo. Il Signore è fedele con noi ed è con noi, ed è con noi anche grazie alla mamma bellissima. E allora facciamo giusto, facciamo giusto, 10 Ave Maria per la mamma e dopo andremo via. Ah ok, allora facciamo una sola, vabbè, poi dopo la faremo in un'altra. Ok, pronti? Pronti? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Allora, un ave Maria, detta bene, detta bene con tutto il nostro cuore, ok? Ave Maria. Ave Maria. Piena, grazie, Signore, con te. Sira benedetta fra le donne. Benedetta per e frutta del Signore Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Vi di benedica Dio di potente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. E viva Gesù e viva Maria.